Click2Pray è l'applicazione di preghiera del Papa che ti aiuta a pregare per le sfide dell'umanità e la missione della Chiesa. Click2Pray propone, per ogni giorno, tre brevi momenti di preghiera che ti invitano a incontrare Gesù e a pregare per le intenzioni del Santo Padre. È una proposta per costruire ponti tra le generazioni dove si prega tutti insieme. È un progetto della rete mondiale di preghiera del Papa che include il movimento eucaristico giovanile, ti connette insieme ad altre persone che in tutti i continenti pregano per le sfide dell'umanità e la missione della Chiesa che il Papa propone nelle sue intenzioni di preghiera mensile. La piattaforma è disponibile in sette lingue, spagnolo, inglese, portoghese, italiano, francese, tedesco e cinese tradizionale. Scarica l'applicazione, disponibile su Google Play e App Store. Crea il tuo profilo. Potrai accedere al tuo account, pubblicare le tue intenzioni di preghiera. Organizza la tua agenda di preghiera. Nell'app puoi impostare gli orari e scegliere il contenuto da pregare ogni giorno. Puoi anche impostare delle notifiche per ricordarti del tuo momento di preghiera. Esplora la scuola di preghiera, accedi ai contenuti che ti aiutano ad approfondire la tua preghiera. Pregare, vivere e costruire un mondo che abbia il sapore del Vangelo. Dai un senso alla tua vita. Dai un'azione alla tua preghiera. Click to pray l'applicazione di preghiera del Papa.